Uomini e donne, anticipazioni, hanno a tedesco infastidita, ecco perché. Hanno a tedesco contrariata a uomini e donne, cosa è successo? Hanno a tedesco tornerà protagonista uomini e donne oggi pomeriggio. Il trono over, come di consueto, chiuderà la settimana nel programma condotto da Maria De Filippi. Dopo le peripezie sentimentali di Gemma Galgani, le incomprensioni tra Gaetano e Federica e il chiarimento tra Vincenzo, Anna Maria e Monica, oggi l'ex compagna di Nino Castanotto tornerà al centro dello studio di UED per raccontare come prosegue la sua conoscenza con Angelo. Accanto ad Anna Maria De Filippi farà sedere Dalila e Giuliana, due signore arrivate proprio per conoscere Angelo. La tedesco sarà visibilmente contrariata e non accetterà l'eventualità che il cavaliere inizi a conoscere anche altre dame. A calmare le acque sarà proprio l'intervento di Angelo che preciserà di essere intenzionato a frequentare soltanto Anna. Proprio nella puntata di ieri pomeriggio del trono over di Uomini e Donne, Angelo aveva additato Federica per la sua volontà di non dare l'esclusiva a Gaetano, invitandola a portare avanti una conoscenza alla volta. Oggi Angelo si troverà di fronte ad un video, proseguire con Anna, oppure conoscere nuove signore. Il cavaliere non avrà dubbi e continuerà la frequentazione con la tedesco che nel frattempo è diventata più intensa. Anticipazioni Uomini e Donne, la rivincita di Anna Tedesco. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Anna Tedesco tirerà un sospiro di sollievo. Angelo infatti sottolineerà la sua preferenza per lei, salutando le dame venute per conoscerlo. Al centro dell'appuntamento del venerdì con noi ci saranno di nuovo Federica e Gaetano. La dama era stata accusata in puntata per il suo modo di fare e la volontà di voler frequentare nuovi cavalieri. Dopo il chiarimento dietro le quinte. Federica continuerà a sostenere le sue posizioni. La polemica in studio porterà però i due protagonisti a lasciare il programma. Sarà una decisione definitiva? Decisamente più lineare sarà l'epilogo del chiarimento tra Vincenzo, Anna Maria e Monica. Quest'ultima infatti si renderà conto del legame nato tra la dama partenopea e il cavaliere e rinuncerà a corteggiare quest'ultimo. I due confronti inaspettati a uomini e donne di ieri giungeranno oggi in puntata a una conclusione. Anna Maria e Vincenzo continueranno la loro frequentazione. La dama sarà intenzionata ad andare a trovare il cavaliere in settimana. Lunedì prossimo tornerà a protagonista il trono classico con Sabrina Ghio, Alex Migliorini, Paolo Crivellini e Mattia Marciano. Le scelte si avvicinano per i quattro tronisti.